Ok, cominciamo a entrare un po' più nel caldo, nel, nel vivo dell'attività dell che interessa direttamente le scuole e ho una parte più generica sulla privacy a scuola che deriva ancora da quando si facevano, vi ricordate quel bel, quel bel periodo storico in cui si facevano i corsi in presenza? Ecco, io anch'io ci sono passato. E facevo corsi nelle scuole, andavo fisicamente nelle scuole a fare lezioni ai vostri, ai vostri colleghi e avevo questa parte che riguardava appunto la, la privacy scuola in generale, nel senso del, dell'attività didattica quella più classica fatta in aula. Eh, perché anche quella pone eh, no, non, pochi, non pochi interrogativi, non è banale. Cioè adesso ci stiamo tutti interrogando eh, sulla correttezza dei nostri comportamenti nella didattica digitale, nella didattica online, ma lo stesso problema di privacy si può porre anche in aula. E eh, su questo argomento il Garante si era, già, eh, si era già dato da fare, aveva già pubblicato un, un piccolo vademecum, che si intitola la scuola, la scuola prova di privacy e attenzione l'unica un annotazione è precedente all'entrata in vigore del GDPR quindi non, non, se, se aprite il file adesso non cita come fonti normative il GDPR ma cita ancora il vecchio codice privacy però comunque i principi generali sono ancora tutti validi cioè le, le, i concetti su cui si, si fonda questo, questo piccolo vademecum, visto che comunque è un vademecum, quindi non va tanto su questioni giuridiche, ma su diciamo, questioni di prassi, di prassi corrette suggerite, direi che è ancora un riferimento valido. Non sto lì a sfogliarvelo tutto, no? però, eh, anche perché questa è una lezione sulla privacy di, di, nella didattica online, però ecco, vedete che in questo mh, vademecum vengono trattati alcuni aspetti relativi ad esempio a regole generali su come la scuola si dovrebbe mh, atteggiare correttamente eh, nella privacy, nella gestione della privacy, eh, qui vedete il ecco, classico esempio: no? qui parla ancora di dati sensibili, dati giudiziari, perché era la vecchia eh, dizione, era il vecchio, il vecchio, la vecchia terminologia in uso eh, prima che arrivasse il GDPR. Vita dello studente, ad esempio, iscrizione a scuole, asili, temi in classe, voti ed esami, cioè quando posso pubblicare in bacheca i voti. Eh, piccole questioni che non sono così banali, eh, perché eh, ad esempio in un'università, cioè io vabbè, ho fatto un po' di attività in un università, eh, quando, quando, mi lavora, quando facevo l'università io facevi i classici esami, compitini, preliminari prima di un esame, il, sulla bacheca poi, della, della, sulla porta a volte dello studio del, del docente, Comparivano i nomi di quelli promossi, di quelli bocciati, oppure cioè, l'elenco di quelli che avevano fatto questo compitino, questo, questo preesame scritto con di fianco il voto, quindi tutti sapevano quanto avevi preso ed era anche una forma di pubblicità, è eh, quella cosa lì. Negli ultimi anni, adesso non è più vista di buon occhio perché l'esposizione del nome con a fianco il numero di matricola è comunque un trattamento dato personale. quindi bisogna fare in modo che questa informazione venga comunicata in modo diverso, via dicendo, tante altre, tante altre situazioni simili eh, in cui nell nella gestione dell'attività eh, a scuola vi trovate. Capisco che nella, nella, nella diciamo, gestione amministrativa, cioè delle, delle, della docu raccolta documentazioni modulistica che viene data da, da compilare agli studenti o ai, o ai, o ai genitori, Capisco che sia un problema che forse non riguarda tanto il docente ma riguarda più il, eh, il dirigente o forse il DSGA addirittura, chi si occupa del, dei servizi amministrativi, però qualche, qualche, qualche spunto interessante c'è ad esempio anche su il, eh, il mondo, vedete, mondo connesso, com come trattare certi temi con gli studenti quando riguarda, non so, ecco, ritirare o meno lo smartphone, farlo usare, farlo usare con delle limitazioni, eh, Scattare immagini o video, fare video durante le recite, le gite scolastiche, altra questione eh, che, che genera una serie di, di, di, di interrogativi. La, video, la videosorveglianza anche a scuola, cioè alcune scuole che hanno, le conosco perché nella mia città è successo, che hanno subito delle infrazioni notturne perché sono andati a rubare i computer o, o semplicemente qualche buon tempone ha provato a entrare per andare a fare casino, sostanzialmente a, rubare, a imbrattare i muri, allora hanno messo le, video, le, video, le videocamere di sorveglianza, ovviamente si può fare ma bisogna bisogna rispettare alcune regole che sono indicate nel, nel, ad esempio nel GDPR e anche nel vecchio codice privacy. Alcuni estratti di questo vademecum però ve li, ho, ve li ho messi perché sono, sono le, le cose, diciamo, gli, gli aspetti più interessanti. Um, ad esempio trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche, ecco questo è, ecco, quest aspetto è quello che riguarda forse di più eh, gli, gli uffici amministrativi e meno i docenti. No? Eh, quindi le istituzioni scolastiche, qua dice: vedete: eh, le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali, oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti o dei genitori a seconda che lo studente sia minore o meno. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie, come quelli sensibili o giudiziari, vecchia dizione, vecchia, adesso li chiameremmo dati particolari, devono essere trattati con estrema cautela. Nel rispetto di specifiche norme di legge verificando prima eh, non solo la pertinenza e la competenza dei dati ma anche la loro indispensabilità rispetto alle finalità rilevanti e va bene. Però ad esempio ecco una cosa, una, un risvolto interessante, leggere un tema in classe, lede la privacy, perché a volte leggere un tema in classe magari per far vedere che la Luna è stato bravo, quindi anche in un'ottica positiva, quindi per premiarlo, per far vedere che per darne un esempio eh, virtuoso agli altri studenti, no? succedeva, non so se si usi ancora, no? ecco, eh, il tema ha preso, oggi ha preso 9 Giuseppe, leggiamo il suo tema che è stato particolarmente azzeccato, solo che se il tema riguarda a volte questioni personali, no? Se in questo tema si racconta che la mattina, il giorno prima il, il bambino racconta che è andato a trovare il papà in carcere, eh, capite che andiamo in effetti a eh, toccare temi molto molto delicati e quindi in alcuni casi si sono verificate, come dire, lamentele, segnalazioni da parte dei, dei, dei, dei genitori e quindi il garante ha pensato fosse il caso di chiarire. Dice garante che non l'è della privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, specialmente se, riguarda, se riguardano argomenti delicati, come l'esempio che ho fatto prima, è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni. Vabbè. Voti ed esami, eccolo qua, anche se io vi ho fatto un esempio relativo all'università, dove lì insomma sono tutti maggiorenni, qua vediamo che... No. Anche il garante ci ha pensato, cioè gli esiti di scrutinio degli esami di Stato sono pubblici, quindi gli esiti del, del, dell'esame di terza media, dell'esame di, di, di, di quinta superiore, eh, devono essere pubblici, quindi cioè devono essere esposti perché sono esami che danno una, come dire, hanno un valore legale, sono abilitanti, devono, tutti devono sapere, anche l'esame in sé è pubblico, quindi può venire in teoria chiunque ad, ad assistervi. Eh, però ecco le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal ministero dell'istruzione è necessario però che nel pubblicare i voti delle scrutine degli esami nei tabelloni l'istituto scolastico eviti di fornire anche indirettamente informazioni sulle condizioni degli studenti ad esempio se lo studente eh, ha, una, come dire, ha, un, ha avuto un problema di salute ha avuto una malattia invalidante qualche cosa in particolare qualche situazione particolare se nell'esporre nel cartellone pubblico faccio capire che l'esame è stato svolto in una modalità diversa dagli altri, ecco devo stare molto attento perché sto comunicando uno di quei dati che una volta vengono chiamati dati sensibili. Pensate ad esempio alla polemica, su, adesso sicuramente si aprirà un capitolo, alla polemica sulle scuole che eh, davano meno incentivi, eh, scusate, incentivi, agevolazioni per eh, la mensa, che poi non erano le scuole, erano i comuni, però all'interno della scuola probabilmente queste informazioni circolavano e se vi ricordate che c'è stata una polemica che non si è ancora spenta, che io conosco molto bene perché sono di Lodi, e quindi, eh, e quindi sì, cioè, lì c'era una, una questione anche di privacy, anche della, del, del eh, insomma, comunicare. Eh, esternamente che un certo tipo di un, un certo elenco di bambini e di famiglie aveva avuto un'agevolazione e quindi è perché aveva una situazione reddituale particolarmente disagiata e via dicendo, cioè sono tutte situazioni un po', un po delicate su cui dobbiamo stare attenti. Ehm, e ripeto, il, il, adesso ho preso questi, questi elementi, questi, questi screenshot di questo Vademecum, giusto per darvi uno spunto di quello che, che potete trovarvi se siete interessati, vi, vi invito a, a sfogliarlo voi perché, come vedete, questo è l'indice e trovate più o, meno, più o meno le cose che vi interessano. Visto che noi parliamo di didattica online, la parte del, del Vademecum che ci interessa di più sarebbe, sarebbe uso il, il, il condizionale, è questa qua: cioè pubblicazione online, una pubblicazione trasparenza, portare, portare unico dei dati della scuola, ma questo è def, effettivamente rispetto al 2015-2016, anni in cui è stato pubblicato questo questo vatemecum è un po' obsoleta, perché, perché adesso siamo entrati in una fase molto, cioè c'è stata un'accelerazione verso la didattica eh, online eh, estrema, eh, diciamo esponenziale in questi ultimi mesi, no? come sapete, per motivi che, che, che, che conosciamo tutti. Quindi questa parte qua effettivamente è da, è, sarebbe da rivedere. E, e la rivediamo adesso, nel senso che la parte, la successiva parte, L'ho preparata io ed è invece basata sulle eh, indicazioni più recenti di questi, di questi ultimi mesi in materia di eh, didattica, una volta chiamata didattica a distanza, adesso chiamata didattica digitale integrata. Qui in questa slide però vi lascio altri spunti di approfondimento, dei video fatti molto bene, sono dei video del garante privacy, sono delle animazioni, sono dei cartoni animati sostanzialmente, Divulgativi in cui il garante privacy cerca di far riflettere i ragazzi, cioè quindi sono dei video già pensati per essere fruiti da, eh, da bambini e ragazzi, sull'utilizzo degli smartphone, sull'utilizzo dei social network, sullo scaricamento di, di, di, di applicazioni, sullo spam, sui cookies. Eh, vi invito a guardarli, sono fatti bene e magari a utilizzarli per fare lezione, nel senso che se qualcuno di voi è, ha, ha interesse a, magari a provare a buttare l'amo su questi temi ai, ai suoi ragazzi per farli riflettere appunto sui pericoli della rete, sui pericoli dei social media, su, sulle accortezze a volte banali che si possono eh, implementare per essere più sicuri e più tranquilli e questi sono, durano due minuti, tre minuti l'uno e sono una buona fonte.